you oh. sull'isola so precisi de brutto cioè se non, non, non stai attento con gli orari e con i saluti che fai rischi di fare proprio delle brutte figure anzi loro ti riprendono pure che voglio dire? allora tu incontri uno per la strada gli fai buon dia Antonio Buon tarde come ti fa? vuol dire oh ma che sei a di? Non lo vedi che sto alle 12.35 e mi fai buon dia? La prima volta dicevo, perché che problema c'è? Poi ho scoperto che praticamente loro si sono sincronizzati tutti quanti sul mettersi d'accordo ad un gioco che è FAMO a beccare chi sgarra il buon DIA. Cioè, praticamente fino alle 11.55, questo però è tardi, loro non lo annunciano ufficialmente, è valido buon DIA, cioè, buongiorno, lo puoi dire a chiunque, ti sorridono e ti rispondono. Se dalle 11.55 in poi tu fai un buon dia a qualcuno, non solo ti guarda male, ma ti riprende pure, ti dice, oh guarda che è buona tarde, e loro si segnano dei punti che hanno fatto. Ora tu dici, vabbè stai a scherzare che stai raccontando, è la verità, cioè io rimango proprio, scusarmi il termine, di stucco, perché incontro le persone sorridenti e mi fanno, eh buon dia! quelli se l'attristolo tu ti fanno boa tarde guarda 12.03 oh, ma oh. gli svizzeri gli fanno una pipa questi cioè sono precisi proprio come degli orologi al quarzo quindi buon dia fino alle 11.55 sappiano non lo di in giro dalle 11.56 boa tarde cioè a luna boa tarde alle 2 boa tarde vai lungo fino alle 6, alle 7, alle 8 poi ti puoi sganciare di buonanotte, sono tutti contenti su dopo tra buonanotte noite e boa tarde non stanno a rompere i coglioni più di tanto cioè non mi hanno mai detto guarda che stai nella fascia boa tarde ancora mi stai a fare buona noite o viceversa però stai attento sul buon dia perché questi guarda non te la fanno passare liscia eh